Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo video inizia con il botto perché abbiamo appena appena ricevuto il messaggio di conferma Usciamo di casa! Woohoo! Si fa il trasloco, si fa il trasloco, si fa il trasloco <ride> Addio, è il 13... Luglio, lo abbiamo appena scoperto e eh, noi andiamo in vacanza il 25 Quindi Va. abbiamo 12 giorni di cui io 5 sarò via perché sarò un viaggio di lavoro ad Atene Quindi dobbiamo iniziare subito cioè, abbiamo 15 già 15 iniziato ha conquistato il mondo, eh. c'è cioè, chi in 15 giorni ha conquistato il mondo noi dobbiamo 12, solo fare chi ha con conquistato 20. il mondo in 12 giorni non lo so <ride> okay. ma noi ce la faremo Io va bene me. noi abbiamo 12 giorni per fare un trasloco ce la possiamo fare che bello che bello finalmente mi fa ridere perché nell'ultimo vlog che vi ho eh, caricato ero arresa ormai alla vita di dover rimanere qua altri due mesi in cui andare via tutto l'ugosto quindi pagare veramente un mese a vuoto ma questa coppia è venuta in nostra salvezza dal cielo ci ha salvato e quindi trasloco time e te che farai? Eh? <ride> che casino anche perché poi Capita veramente a pennello, perché il 25 poi partiamo e torniamo a metà agosto, fine agosto. E quindi veramente... <ride> Luna ti ha appena soffiato? Abbastanza. La stai stritorando, Jimmy! Qua e quindi non aveva veramente senso avere due case, una a due. Quindi trasloco time. <ride> voi sapete che io amo fare i traslochi, è una cosa che mi galvanizza perché mi piace tirare su tutto e svuotare tutto finalmente. Vedere questi ambienti vuoti a partire da quel mondo che voi non vi potete immaginare che c'è là dentro. Cioè là dentro c'è praticamente un'altra casa. Ci aspettano 10 giorni belli intensi e che dite, li blocchiamo insieme. <ride> Avevo detto anche qui su YouTube, ma praticamente noi eh, abbiamo i due affitti da circa due mesi, cioè è il secondo mese questo che paghiamo due affitti. Quindi tendenzialmente noi potevamo ben iniziare a fare il trasloco due mesi fa, solo che un po' per scaramanzia e un po' per poca, poco tempo ammetto: siamo girato, abbiamo girato un bel po' in questi ultimi due mesi, anche un po' poca voglia. Abbiamo sempre rimandato mister e miss procrastinatrici, procrastinatori qua e um, quindi ora ci ritroviamo a fare tutto in questi ultimi giorni. Ma io questa mattina me lo sentivo perché quella ragazza quando è venuta a vedere l'apportamento io l'ho vista che l'aveva addocchiato e quindi stamattina ho fatto questo scatolone pieno di... Cose che non ho mai usato, vabbè no, in realtà sì, Cioè, queste sono quelle da eh, le cose che utilizzo, le schiscette varie, ma qui non voglio ora spacchettarlo. ci sono tutte le cose da forno a microonde e io sono 4-5 anni che non ho un forno a microonde. Tra parentesi vogliamo parlare di queste unghie, lo so salto di palo in frasca ma vabbè mi conoscete, cioè queste sono le mie unghie naturali ragazzi. Le mie unghie naturali sono bellissime, io non, faccio, non riesco a fare a meno di guardarle. Ora stanno crescendo troppo e secondo me mi si spezzeranno e piangerò, ma stupende. In realtà io ho sempre fatto, da, da anni faccio il semi permanente e mi sono sempre trovata molto bene, però ultimamente vedevo le mie unghie che soffrivano. Ogni volta che lo toglievo le vedevo molto sfibrate, molto deboli e, cioè... E quindi l'ultima volta che l'ho tolto ho detto ok, ora faccio un po' di pausa e non l'ho più rimesso, ora saranno circa due mesi mi sono cresciute tantissime. Nel frattempo soltanto ho soltanto messo uno smalto indurente e l'ho messo, magari lo tenevo su una settimana, poi lo ripassavo, poi ho incominciato anche a mettermi da solo allo smalto un bordello, però l'ho fatto. E ora sono lunghissime e sono di diamianto. Non le ho mai avute così forti, e anche i capelli non li ho mai avuti così lunghi e belli, tanto lunghi che devo andare dal parrucchiere perché stanno diventando ingestibili perché mi sono cresciuti tanto anche davanti e eh, sembro Maria Antonietta. Cioè, guardate, se sì, io cioè, ho delle foto di quando sono sta in Puglia. Non mi posso, non mi posso guardare perché non è una forma questa, e questo è il motivo per cui li ho tagliati perché. Non riesco a starci dietro, io non vado praticamente mai dal parrucchiere E quindi poi mi crescono, io mi vedo male E quindi poi dico, ok, tagliamo tutto perché non mi stanno bene Però io i capelli lunghi li amo, nonostante il caldo e l'estate Ma devo dargli un, uh, un giro E quindi uh, troverò il coraggio questa settimana di andare dal parrucchiere Il mio appuntamento annuale è arrivato il momento Prima dell'estate, un bel taglio un giro, cioè non li voglio tagliare in lunghezza Però insomma... Niente. quindi trasloco uh, unghie e uh, capelli, direi che ci siamo, fashion is back. <ride> ora, ora andiamo a parlare di cibo così proprio facciamo un plane. cioè devo traslocare tutta, tutta la mia dispensa, cioè, vi rendete conto di che cosa mi aspetta. Mm. Ieri abbiamo iniziato a traslocare la libreria, lo so ci siamo portati un po' avanti in questi giorni, me lo sentivo. <ride> Ecco uno dei motivi per cui amo fare i traslochi Tetris, cioè questo non c'era. Ho visto questo buchetto e ho detto. Mm. la testa appoggiata sull'hard disk luna <ride> oh dai non farla finta morta Eccoti eh. ma non si sta sull'hard disk è pure caldo è eh. un titrullita che fai finto morto se e hey, insomma Amore. l'incubo prima cosa a uscire la libreria yes adesso vediamo se entra in berry che è <ride> la cosa più importante dentro, split Lascia. vai apaggela split preso, perfetto Da un bacino hai bisogno di una mano? no, è che voglio far piano ok, ora sì, uh, uh, uh, io, uh, so, uh, io sono pronto oh yes eh, preciso a te preciso ma ci sono decenti uh -huh. mi... uh -huh. e ora? Adoro! adesso lo mettiamo là portando piano piano delle cose tra scatoloni eccetera dovremo prendere un furgoncino perché abbiamo il tavolo e la madia e le sedie eh, l'unica cosa che potevamo portare con la macchina è stata la libreria e basta non mi sembra vero che tra due settimane questa sarà la nostra nuova casa dove non c'è nulla ma, ma va bene così sono, sono veramente felice domani dovrebbe arrivare la carta da parati perché come vi ho detto nell'ultimo vlog l'abbiamo ordinata insieme al copre termosifone e quindi in realtà questo weekend o settimana prossima la verranno a montare quindi prestissimo vedremo la zona fitness ultimata e non vedo l'ora perché ehm, ora ho tirato fuori qualche attrezzo, manubrio, kettlebell eccetera, però giù ho l'artiglieria pesante, ho la sbarra per appendermi, ho il bilanciere con i dischi, comunque vi volevo far vedere queste kettlebell perché sono geniali, hanno il fondo di sabbia, quindi si possono benissimo appoggiare per terra, anche sbattere fra virgolette senza rischiare di rovinare il pavimento e anche mettersele addosso è veramente comodo, cioè non fa male eh, rispetto a una kettlebell normale. Tutta l'attrezzatura l'abbiamo presa su Fisiostore Store e eh, vi farò anche un una parte di video dedicata a tutta l'attrezzatura perché sono poche cose ma secondo me essenziali per potersi creare una home gym perfetta ora andiamo a casa perché ho fame e ah, forse non lo sapete ma Praticamente il loft è a tre minuti in macchina dalla casa in cui abitiamo, quindi il trasloco è veramente comodo perché facciamo un giro, due o tre giri al giorno senza nemmeno rendercene conto. E... Allora, sì, ieri sono stata dal parrucchiere. Il mio uno su due volte l'anno <ride> è andato, ce l'ho fatta. Ho semplicemente scalato davanti. Ho tagliato un po' davanti perché tanto mi crescono velocemente e poi ho, eh, li ho fatti pari dietro, non so se si vede ora che ho la piega. Comunque io una cosa che veramente non sopporto dal parrucchiere è che entri dicendo voglio fare solo taglio... Leggi 25 euro, taglio bene, esci che hai speso 50 euro perché lo shampoo, la crema, il balsamo, il lavaggio, cioè ok, giusto ci sono servizi aggiuntivi, però vorrei saperlo. Vabbè, a parte questo, è una cosa che a me proprio. Capelli tagliati e un'altra novità è lui, il microfono! Come potete vedere o sentire, finalmente c'è un audio decente in questo video. Vi chiedo scusa per la qualità pessima degli audio, soprattutto dell'ultimo video perché abbiamo fatto un casino con la macchina fotografica e um, vabbè. Quindi, uh, d'ora in poi, userò sempre il microfono e quindi sarò sempre audio on point per mantenere la qualità dei miei video. Qualità, vabbè. Allora, volevo concludere questo video facendo un bel unboxing di coro. Uh, è da un po' che non vi faccio vedere qualcosina, ci sono tante cose che non vi ho mai fatto vedere e delle belle novità. Soprattutto perché ho fatto un ordine molto incentrato sull'estate, gli aperitivi e le serate con gli amici. Quindi penso che tante cose possono stimolare la vostra curiosità. Quindi, allora... Questi sono i miei pacchi. Allora, aperitivi. Ho voluto prendere delle cose per fare aperitivo in, tipo in spiaggia o al mare con i nostri amici, la famiglia di Jim, insomma da portare ora in vacanza. E ho preso questi piselli ricoperti al sale marino e pepe per sgranocchiare durante l'aperitivo insieme a olive. Queste sono buonissime anzi sono giganti con nocciolo, sono veramente veramente gustose. Cracker, questi vabbè me li vedete prendere sempre perché io e Jimmy li adoriamo profondamente e poi questi cornetti di piselli, gli ingredienti sono piselli, ore girasole, riso e sale e sono veramente buonissimi mm. sono molto salati in realtà cioè io l'ultima volta che li ho mangiati mi hanno praticamente bruciato il palato ma secondo me perché ne ho mangiati tanti e non ho bevuto abbastanza però vabbè eh, ma sono veramente veramente buoni questo sono cose che ho preso per l'aperitivo poi must have nella mia um, dispensa che vabbè ora metterò via eh, infatti, adesso voglio liberare queste scatole per utilizzarle per <ride> continuare il trasloco. Comunque, Master della dispensa Farina di ceci, adoro loro. Io adoro il eh, fatto che in, stanno iniziando a fare dei packaging in cartone o comunque in carta. Cioè, dai, quanto è bello avere il pack così piuttosto che in plastica! E questi sono dei fiocchi d'avena piccoli. Ho preso un pacchetto piccolo perché. Eh, adesso voglio un po' organizzarmi per portarmi delle robe al mare, eccetera. Quindi ho pensato di prendere delle quantità piccole, meno ingombranti. Ma steve sono anche le mandorle. Sono deliziose, cioè guardate come sono belle, grosse e piatte. Questo è un buon indicatore di buone mandorle. Poi ho voluto prendere questi per eh, la colazione dei muesli già pronti al cioccolato. Non sono troppo ricchi di zucchero, infatti per 100 grammi hanno 11 grammi di zucchero che non è assolutamente tanto e eh, comodo, comodità quest'estate da non por doversi portare 10.000 granelle eccetera, porto questo e io e Jimmy siamo a posto. E poi ehm, dispensa in barattolo, purea di zucca, questa... Sarò sincera, io la uso sia per le mie preparazioni ma anche per Luna. Perché, perché quando abbiamo fatto fare la dieta Luna mi è stato consigliato di darle anche della verdura e lei apprezza la bura di zucca, giustamente perché è il mio gatto, ragazzi! Quindi ceci in scatola top. E Lupini che secondo me sono super sottovalutati ma sono veramente deliziosi e eh, una fonte proteica vegetale molto molto importante perché come vedete per 100 grammi hanno 10 grammi di proteine 9,5 quindi mh, direi <ride> abbastanza l'unica cosa è che questi sono veramente piccoli e un po' eh, difficili da sbucciare però insomma si sopravvive e poi, ah, eh beh, loro, anzi ah, sì, io ho una, una passione per la frutta disidratata di coro, è, è spettacolare, queste sono fragole e quando faccio l'overnight porridge le metto dentro, durante la notte assorbono i liquidi, si gonfiano e emanano e sprigionano tutto il loro sapore e sono pazzesche, cioè veramente, infatti ne ho prese due, <ride> adoro. Infine l'ultima che avevo messo qua da parte perché eh, mi si è aperto il barattolo eh, ho preso questa tahin sempre per il solito discorso di prendere una quantità più piccola per eh, quest'estate da potermi portare in giro perché solitamente loro hanno il pacco da mezzo chilo in vetro questa è da 250 grammi in ehm, tappa in plastica invece cosa in vetro però comunque una porzione è una eh, quantità minore ed è molto comoda ecco una cosa che ha Coro è che ha queste quantità grandi che permettono di ridurre il, um, il costo, però non tutti riescono a consumarle o a smezzare con amici, cosa che vi consiglio di fare. Comunque piccolo unboxing fatto, spero di avervi dato qualche consiglio utile, vi ricordo che sul sito di Coro è sempre attivo il codice FASHION, sta applicare al carrello. E basta, io mm, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere quello che più vi è piaciuto di questo video qua nei commenti. Noi ci vedremo nel prossimo vlog perché domani sono in partenza per Atene con MyProtein, quindi è bene che io adesso chiuda e metta a fare la valigia insieme a svuotare l'armadio impacchettare tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Allora, visto che vi ho fatto vedere qualche eh, stuzzichino un po' più sano che si può prendere da coro, vi faccio anche vedere che cosa ho creato oggi, perché è un masterpiece e secondo me è perfetto. In realtà da essere utilizzato in qualunque modo, perché può essere condimento della pasta, sia allungato con un po' d'acqua, dello spread da mettere sul pane oppure da tirare su con il cracker, oppure come eh, salsina da eh, mangiare con il pinsimonio, vabbè allora ve lo faccio vedere, ho fatto il eh, tipo vegan cheese utilizzando il, gli anacardi è una cavolata ragazzi, ho utilizzato gli anacardi speziati di coro, quindi hanno già sale e spezie, non ci devo far niente, li ho lasciati in ammollo 2-3 ore tutta la mattina in realtà, poi li ho scolati, li ho frullati con un pochino di lievito alimentare e ho aggiunto man mano l'acqua del, del liquido da mollo ed è venuta una meraviglia! Sono super fiera di questa ricetta, ve la lascio qua in anteprima, la condividerò prestissimo anche su Instagram perché l'ho filmata, ma sono super proud. E questa è veramente pinsimonio, una meraviglia. Ora basta, vi saluto davvero, ciao ciao.